Hey, ciao a tutti, e in questo periodo in cui siamo poi così isolati per questioni di salute pubblica eh, il mio vicino sta utilizzando il flessibile, eh, io non so usare il flessibile e faccio un po' di rumore usando l'organetto, <ride> ho imparato un... un è un brano da un disco della Giapparussa che se non sbaglio si chiama La Borea dal Bianchi e, e boh, eh, visto che queste sono le occasioni migliori per sfruttare il proprio tempo in casa, eh, ve la suono il no? registro e poi vi mando. Ciao ciao la Borea dal Bianchi Ciao a tutti!